La nostra famiglia ha iniziato la prima compravendita nel 1815 dei nostri formaggi. Abbiamo oltre 200 anni di storia e di padre in figlio ci siamo sempre tramandati la nostra tradizione. Se viene a visitarci, noi mostriamo tutto quello che sono le fasi del processo produttivo. Tutte le nostre stanze, tutti i nostri piccoli laboratori che ci permettono di fare un grana come si faceva negli anni 70, negli anni 60 e eh, formaggi freschi rigorosamente fatti a mano. Non mettendo nessun tipo di conservante, quando dico nessun tipo, non c'è niente di artificiale nel nostro prodotto, è sempre una sorpresa. Rincorrere la qualità sempre Nonostante il cambio del tempo, delle stagioni e anche degli umori di chi produce, cercano sempre di fare il massimo della qualità. E ogni forma viene letteralmente accarezzata. Il segreto per fare dell'ottimo grana è produrre di meno, produrre meglio e stagionare con calma, senza fretta.